Dove si trova l'oro in natura? Mi chiamo Davide Campomaggiore, sono il titolare di Oro Ethic, da oltre 10 anni mi occupo di metalli preziosi e attraverso la mia catena di compro oro sono divenuto il punto di riferimento dei media italiani per quanto riguarda il lavoro a supporto e tutela dei consumatori. L'oro si trova al numero 70 della tavola periodica, dopo il platino e prima del mercurio. Il suo simbolo è AU derivato da aurum, dal latino, che significa alba scintillante. Estremamente raro in natura, è un metallo molto duttile ed è possibile lavorarlo in altre leghe, assumendo quindi resistenza e colore diverso. Ha, ha moltissime applicazioni, dal campo della gioielleria, campo industriale, elettronico, della medicina, chirurgia, e questo lo rende appunto un metallo molto ricercato e molto prezioso. L'oro in natura si trova nei giacimenti auri, assumendo diverse forme, da cristalli, filamenti o quando le quantità sono più alte anche sotto forma di pepite. I giacimenti auri si dividono in primari e secondari. Si parla di oro primario quando si è in presenza di vene o filoni. Si parla invece di oro secondario quando è sotto forma di granelli o pagliuzze nei sedimenti fluviali. Sia che questo venga estratto dai, dai filoni o dai sedimenti fluviali L'oro in natura non è mai puro, ma deve essere quindi poi lavorato per mezzo del mercurio ed estrarlo quindi dalla roccia, ricavando quindi il metallo. L'unità di misura dell'oro è il carato, che deriva dal, dall'arabo girat, che a sua volta deriva dal greco keration, il cui diminutivo è keras, quindi dalla carruba. Nell'antichità infatti si pensava che il seme di carruba fosse l'unità di misura ideale in quanto ogni seme avesse lo stesso identico peso. Poi nel tempo è stato scoperto che non è così ma la nomenclatura dell'unità di misura è rimasta la stessa quindi carato. L'oro puro è 24 carati. Nella gioielleria classica italiana utilizziamo l'oro 18 carati con 750 millesimi parti di oro e 250 millesimi di altri metalli che servono a dare colore e resistenza alla lega. Se vuoi sapere altre informazioni riguardo l'oro ti invito a consultare il sito vendereorousato.com dove troverai un blog ricco di articoli mh, interessanti dove puoi approfondire la tua cultura del mondo aureo. Se hai dell'oro da vendere invece ti invito a venire presso uno dei nostri negozi e a visitare il sito www.offertaoroetic.it, dove ci sono 4 bonus riservati a te che stai guardando questo video. A presto, ciao e grazie!